Musicisti e produttori sostengono il progetto Porto l'Orto a Lampedusa. Gli orti urbani possono essere un motore di socialità nuovo e possono aiutare le comunità a crescere. Questo ci ha fatto pensare di sviluppare questo progetto insieme agli amici di Lampedusa. ha la grande idea di regalare a lampedusani quello che i lampedusani avevano la terra loro la possibilità di coltivare e di produrre lo faranno intanto con un passaggio d'amore che parte da qua Ma ce l'avete un vasetto di porta a lampedista? No, ma sapete cos'è il progetto? È un'idea semplice, quella di realizzare degli occhi urbani in un'isola la cui comunità in questi anni ha saputo accogliere e soccorrere migliaia e migliaia di, di migranti e l'ha fatto spesso in condizioni di isolamento non solo geografico ma anche politico. Il progetto è meraviglioso! Anche perché è stata un po' la porta dell'accoglienza per tutta Europa. Abbiamo, come dire, messo la faccia con italiani, però il lavoro l'hanno fatto soprattutto gli abitanti di Lampedusa, a cui renderebbe un grande riconoscimento.